Tutti sappiamo che un numero primo è un numero naturale che ha come unici divisori 1 e se stesso. Ma ora ci chiediamo, ma quanti sono i numeri primi? Euclide dimostrò 2000 anni fa che i numeri primi sono infiniti, ma nessuno sino ad oggi è riuscito a trovare una formula per generarli tutti. Però ogni tanto sui giornali compare la notizia che è stato trovato il più grande numero primo. Siamo ormai a 17 milioni di cifre! Il numero in questione è circa 2 alla 60 milioni meno 1. Fa parte di una categoria particolare di primi, i cosiddetti primi di Mersenne, scoperti dal monaco francese Martin Mersenne più di 300 anni fa, tutti nella forma 2 alla p meno 1, dove p è esso stesso un numero primo. Ma le particolarità sui numeri primi sono appena iniziate, già nel XVIII secolo, era nota una curiosissima serie di numeri primi 31, 331, 3331 E poi? Basta! Il numero successivo all'ultimo della piramide non è primo essendo uguale al prodotto tra 17 e circa 20 milioni Veniamo ad un'altra curiosità Il numero primo che vediamo è molto particolare Rimuovendo una cifra per volta dalla destra si ottengono sempre e solo numeri primi e' il numero primo più grande, tra quelli conosciuti finora naturalmente, a godere di questa proprietà. Possiamo ancora continuare a scoprire particolarità di questi strani numeri. Siamo a Mosca nel 1742. Il matematico prussiano Christian Goldbach scrisse una lettera ad Eulero in cui propose la seguente congettura ogni numero intero maggiore di 5 può essere scritto come somma di tre numeri primi. Eulero rispose riformulando il problema nella seguente versione equivalente. Ogni numero pari maggiore di 2 può essere scritto come somma di due numeri primi. Possiamo riassumere dicendo che la congettura di Eulero è la cosiddetta congettura forte, mentre la congettura di Goldbach è e la congettura debole. Ma chi sono questi due personaggi della storia della matematica? Christian Goldbach è stato un matematico tedesco, professore di matematica e storico dell'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo e divenne poi tutore del futuro zar Pietro II. I maggiori contributi di Goldbach riguardano la teoria dei numeri. Altri suoi lavori hanno argomenti come lo studio delle curve, le serie infinite e l'integrazione delle equazioni differenziali. Eulero, invece, fu un matematico e fisico svizzero del periodo illuminista. Fornì importanti risultati in tutti gli ambiti della scienza, quali l'astronomia, la matematica, la fisica, la logica. Tenne contatti con numerosi matematici del suo tempo, in particolare con Goldbach, con il quale si confrontò spesso circa i propri risultati e teorie. Qualcuno è mai riuscito a dimostrare la congettura forte? No, ma innanzitutto, cosa vuol dire dimostrare? Con dimostrazione intendiamo un ragionamento che consente di stabilire la verità delle proposizioni, riconducendole agli assiomi e ai postulati. Ma torniamo alla congettura di Goldbach. Nessuno è mai riuscito a svolgere questo percorso, quindi a dimostrare in modo rigoroso tale enunciato. Vengono a questo punto tentate due strade. La prima? Il mostrare la veridicità, ossia far vedere, tramite opportuni esempi, che l'assunzione considerata sia corretta per ogni numero pari maggiore o uguale a 2. Questo però non è equivalente al fornire una dimostrazione rigorosa, infatti ci sono molti casi in cui una congettura sembrava vera grazie a notevoli esempi, ma alla fine si è rivelata falsa. La seconda, mostrare la falsità, ossia trovare un controesempio per cui l'assunzione considerata non vale, ossia che esiste un numero maggiore o uguale a 2 che non si può esprimere come somma dei due numeri primi. Ecco, ho spiegato il perché abbiamo parlato di congettura di Goldbach e non di teorema di Goldbach. Infatti, è un'affermazione verificata solo sulla base di prove o evidenze e nell'esperienza mai contraddetta da alcuna prova, ma non ancora dimostrata. Ora anche noi percorreremo questa strada. Disegniamo una tabella a doppia entrata, dove sia in verticale che in orizzontale inseriamo i numeri primi. Ora riempiamo le celle vuote. Ognuna conterrà la somma della colonna e della riga corrispondente. Eliminiamo dalla tabella tutti i numeri dispari. Infatti la congettura studiata prende in considerazione solo i numeri pari. Ora evidenziamo con lo stesso colore i numeri che si ripetono. Possiamo a questo punto creare un grafico dove sull'asse delle ascisse mettiamo i numeri pari, sull'asse delle ordinate il numero di modi in cui il numero pari può essere espresso come somma di due numeri primi. Osserviamo come la variabile in ordinata tende ad aumentare al crescere del numero pari considerato, Procedendo, otteniamo il grafico che stiamo vedendo, che prende il nome di cometa di Goldbach. Esso esamina i numeri pari fino ad un milione. Eureka! Trovate un'altra prova elementare della congettura di Goldbach! Oh! Dalla congettura forte, possiamo ricavare la congettura debole. Infatti, aggiungendo semplicemente l'addendo 3, produrremmo i numeri dispari maggiori di 7. Ad esempio, pensiamo al numero 9 oppure al numero 19. O anche, aggiungendo semplicemente l'addendo 2, produrremmo i numeri pari maggiori di 6. Ad esempio, pensiamo al numero 8 oppure al numero 18. E quindi abbiamo ricavato la congettura debole. Chissà se in futuro qualcuno riuscirà a trasformare la congettura forte in un vero e proprio teorema, dimostrato in modo rigoroso. La matematica, infatti, non è solo un insieme di regole e formule, ma è un libro.